Salve a tutti ragazzi, sono S2004 Salve, e... aspetta, che è perfetto E da come potete vedere Siamo nel land Siamo cioè, per andare nel, nel land. Sfideremo l'ender dragon in questo video Non è colpa mia Lui è già caduto In realtà è già caduto 60 volte lì dentro Vabbè, vabbè. <ride> e, Allora noi, io ci, mi sono preparato così e Avevo anche un ender chest, volevo farvi vedere cosa c'era nella ender chest ma Vabbè, la ender chest è mia Dovremmo tenere, credo che mi terrò le, am, le ampolle vuote qui E poi va bene, fateci caso al quarzo Sai che ci sono... No, no, no, eh dai, apro C'è, c'è, c'è, c'è Allora, se muori, sei morto, eh A questo punto, non ci puoi più rientrare Allora, io direi di buttarci Allora, vi dico solo una cosa Innanzi, c'è un po' di cose prima di entrare Innanzitutto questo spawner è vagato. Poi eh, è la prima volta che io sfido il lender dragon. Credo che. È da una vita che non lo sfido più. Da quando hanno fatto l'aggiornamento del land, io nel land non ci sono più entrato. Perché diciamo che io ho iniziato. Ecco, sono entrato nel land. Perfetto. Perché ci sono caduto dentro. Sei morto Madamarto. Sento, se sì, sperando che non fa troppo rumore. Ecco. Così rompe un po' meno, poi l'alziamo. Allora, perché non ho registrato un video eh, mercoledì? Allora, martedì... Io sono andato un giorno al mare e Madamarco è morto e essendo andato al mare non ho potuto registrare nessun video. Il giorno dopo non sapevo minimamente cosa fare, ho provato a registrare una qualsiasi cosa ma se provavo a registrare un gioco online laggava. Se provavo a registrare altri giochi poi succedeva qualcosa e perdevo la registrazione. Uh, poi dopo erano già le due ho detto basta non registro più niente. E poi invece altre cose, non so. E... C'è qualcuno ha rotto questi blocchi qua, quindi stiamo così va. Metto un blocco sotto anche. più cos'altro volevo dire ah ecco che tra un po' ci stiamo per avvicinare i 50 iscritti e io volevo chiedervi se mi mandavate mi inviavate dei tra l'altro l'ender dragon ha preso danno mi inviavate dei video cioè dei video cosa sto dicendo Dele, delle domande su youtube che poi dopo io avrei risposto sempre in un blog comunque se madamarco si sveglia io uscirei, ah ecco poi abbiamo aggiornato il server alla 1.14.3 Però ci saremmo dovuto portare una zucca adesso, che ci penso o un secchio d'acqua Allora, vediamo. Non si rigenera. Perché non si rigenera? Ma... Aspettate. A tra l'altro ci sono gli Enderman che sono arrabbiati con l'Ender Dragon. Però... Non dovrei morire se cado da qui. Ma... Perché mancano i cristalli? Sì, seriamente perché mancano i cristalli. Va bene, io non so il perché di questa cosa. E tra l'altro stavo aspettando che sto tizio mi lanciasse le sue palle di, di cose perché io poi potessi prendergli il fiato. se sì, che ho visto un enderman comunque dove cavolo è si sì, ma uccidili pure gli enderman tanto ma questo Ender Dragon è buggatissimo ah, non vi chiedete perché Sto laggando così tanto Cioè come mai io faccio così schifo con le frecce Ma dove cavolo se ne sta andando Ok Ok fortunatamente non ho preso danno Allora io ho portato una pozione di forza Quindi io direi beviamocela Ma l'ender Dragon non ci lancia le, le palle, le, queste cose lì viola che ci fanno l'acido. Com'è possibile? Dove è finito? Ah, tra l'altro è passato. L'audio. Ok, ora si sente meglio. Ma l'Ender Dragon sparisce. Perché? E Madame Marco sta. È sparito, che cavolo sta facendo? Ah, probabilmente questo sarà un video in cut. Quindi terrò. A meno che non ci sono cose strane. Quante frecce sto? Ok ne ho ancora abbastanza Lender dragon sta ancora Eccolo qua prendiamoci l'Ender le Pearl che l'Ender le Dragon quando uccide gli Enderman ne abbiamo già sei oh ecco perché sei sparito non crashato non so perché non è uscito la Minecraft ma è uscito da famiglia eh io ho tra poco già quasi ucciso ma perché mancano tutti i cristalli dell'Ender io ho quasi ucciso l'Ender Dragon. Non manca un cristalli che eh, ne no, so? Io... L'Ender Dragon grafica... è strano, non lancia le palle di acido. E no, perché, no, tutti gli no, Enderman lo stanno attaccando. No, sai perché? Perché me le sta lanciando tutte quante a me. Le palle di fuoco. Ah sì. Ma le lanciate due a me. E allora. Per tutti... E qua, un'altra, un'altra, un'altra! Aiutami a raccoglierle. Te ne Ma do la metà. Sei... Prendi, prendi e raccoglile. I soffi di trago che... Ma come no? Ma non ci sono i cristalli? Già li fatti? E che ne so, te l'ho detto, perché mancano? Allora, oh, ti ricordi l'altro giorno che quando per sbaglio sono entrato ti ho detto che stavo sparando frecce a caso? Non penso che ho beccato tutti quanti i cristalli a caso, non spero di no. Oh, dove sta l'hitbox di sto coso? Eh, ma lì c'è l'hitbox, qual è l'hitbox? Ah, perché non lo colpito? Ah, ecco qua, ecco qua, ecco qua, qua, qua. Sai che è morto? È morto! di esperienza. Sì, ma te la si presa tutta te? <ride> è uscita solamente uno, è uscita. Ma io sono a 16 <ride> di esperienza. Io ho 70. Ma dai! Ma dai. è uscito solamente uno! Allora ragazzi ho finito di registrare il video e... Allora innanzitutto eh, Allora ho finito di registrare il video Cioè prima non ho registrato perché poi mi è entrata gente in casa E quindi si sentiva la gente che parlava Però vi faccio vedere un attimo in riassuntivo cosa abbiamo trovato Ah io ho trovato queste 5 scatole di Shulker poi ho trovato l'Elitra, anche il Madamarco, poi abbiamo trovato il Chorus e io ho trovato questa spada che è più bella della mia, quindi l'altra l'ho buttata via. C'è tutto, aveva... la mia aveva soltanto contraccolpo e affilatezza. Affilatezza 3, contraccolpo 1. Questa qui ha 10.000 cose in più, quindi il Arco invece continua ad avere questo e non ho trovato nessun arco. Poi abbiamo il Soffio del Drago e basta, sono i tesori più incredibili che abbiamo trovato. No io non ho fatto. Se Madamarco fa cosa. deficiente, io chiudo il video. E... Eh. Ah, ecco, tra l'altro poi non vi ho fatto vedere. Ma se vedete, allora innanzitutto Marco si è costruito casa sua. Là. Ciao. E... Mm. Allora, innanzitutto lui non è che sa costruire meglio di me, ma ha guardato un tutorial per fare questa casa. E poi scusate se sembra un impedito, ma perché sto usando il touchpad perché ho dimenticato il mouse nell'altra stanza. <ride> e vabbè, ve la faccio poi vedere, ve la faccio vedere poi nell'altro video. Eh, cioè nel prossimo video casa sua, invece, altre cose, ho messo tutte queste slab qui, così adesso non dobbiamo più saltare. Siamo così pigri che non dobbiamo più saltare. Quindi comunque il video finisce qui, ditemi se vi piace la casa di Madamarco. Ma continuiamo lo stesso a dire che la mia casa è più bella. E poi sì, è vero, non ho messo. Non ho, non ho rifatto questa farm anche se avevo detto che la rifacevo. Ma vabbè. Poi spero che nel prossimo video andiamo a cacciare i Phantom. Ma io, ah, intanto, ah, pensavo ci fosse un raid. Eh, sono andato avanti per Mario Monti, ma le Extreme Hills non le ho ancora mai trovate. Quindi mi devo informare se. Anche in altri posti si può trovare si possono trovare i phantom comunque tra l'altro redarper non è impiantato sul server perché si sta trasferendo e, e anche Carlo Carlo proprio buono l'ho mai più sentito Carlo Quindi più è... eh? niente niente niente va avanti. e vabbè comunque il video finisce qui ciao